Quella che state per vedere è una delle esperienze più belle che abbia mai fatto e che mi porterò dietro per tutta la vita. Ora vi dirò una cosa che non sa nessuno perché non l'ho mai detta. Avete presente quei ragazzi che vi fermano per strada con le casacche colorate, che cercano di farvi fare delle donazioni? Io, anni fa, ero uno di quelli. Lavoravo per Fondazione Albero della Vita per il primo anno che sono arrivato a Milano e quello che facevo, lo facevo davvero con il cuore perché prima di arrivare a Milano ho lavorato come operatore in un centro per disabili. Ho fatto tanto volontariato lo faccio ancora, e ho avuto anche la possibilità. Di visitare alcune delle case di Albero della Vita per cui io appunto cercavo un aiuto da parte delle persone, quindi ho visto con i miei occhi le situazioni, anche i bambini che cercavo di aiutare. A un certo punto, fare video diventa il mio lavoro, quindi scelgo di far quello al 100%. E tuttora sono un content creator. Il mio lavoro è fare il content creator e sono davvero fortunato ad essere seguito da così tante persone che mi sembra quasi sbagliato non sfruttare la mia popolarità per fare qualcosa di buono. Io ho sempre fatto video dove faccio regali, dove faccio pensieri per qualcuno che siano amici, parenti o anche semplicemente delle caramelle a degli sconosciuti. Quindi mi è venuta la bellissima idea di fare qualcosa anche per chi veramente ne ha bisogno. E quindi a chi affidarmi se non a Fondazione Albero della Vita? Dato che ho visto con i miei occhi quello che fanno e quello che fanno è davvero bello e buono. Fondazione Albero della Vita si occupa della tutela di bambini abbandonati o tolti dalle loro famiglie, dopo l'esito del tribunale. Ha progetti sulla prevenzione dell'abbandono scolastico, progetti di contrasto alla povertà e all'accoglienza di minori migranti. Quindi mi sono messo in contatto con loro e gli ho proposto la mia idea Ovvero fargli una sorpresa, regalargli una giornata diversa dalle solite Una giornata indimenticabile, sorprendendoli con un mio amico vestito da Jack Sparrow Facendo girare tutti i bambini verso di lui e a parlare verso la finestra Così lui entrando i bambini saranno tutti di schiena Adesso lui okay. gli farà dire Jack, Jack, Jack così almeno poi gli Ok, ok, va bene Gli faccio io un segno quando siete pronti e gli dico di dire Jack Cosa succede? Ma se offre del rumo ai bambini va bene no? Magari. Lui è Andrea è un mio amico ed è una persona squisita Se non lo sentissi parlare in italiano Lo scambierei davvero per Johnny Depp <ride> Quando gli ho parlato dell'idea Era super felice perché anche lui nella sua sfera privata Fa spesso queste cose E ama grazie al personaggio che interpreta Regalare dei sorrisi alle persone Non so se devi scordare che picchiano Ti assaggiano. Io ho una pistola <ride> Finirà molto male questa storia <ride> Ho dov'era di vedere la reazione, sono super curioso. E io ho no. Non no, ho no, sentito la. la mia nave si è fermata Ho allora l'ho la... raccattato io ragazzi l'ho portato qui attore, ma figlio. quella è una spada vera? questa è una pistola figlio vera? certo allora questa io la... non ha polvere da sparo quindi la uso come clava bello! bello cerco di non usarla perché comunque sono un pirata buono Maga magari puzzo un po' no. secondo voi puzzo? no No, come profumato il Capitan Barbossa, devi sapere. Che è mio, che... Il mio amico. Perché io sono Barbuto. Lui è Barbuto e lui è il capitano Barbossa. Barbuto, sempre è piaciuto! Hai <ride> anche Il Capitan Barbossa mi ha rubato la nave. Oh. Mi ha lasciato su un'isola deserta. Oh. Che è quella in questa isola che si chiama eh. Isola dei Muerti? Ti sei bagnato? Certo. Mi ha buttato giù <ride> dal ponte. Cioè? Tu sei... No, ora, no, ora. Adesso si è asciutto perché sì, ora sentito che è caldo che fa qua a minato. Basta che vai, un attimo fuori ti asciughi. Ti asciughi. Lei vorrebbe chiedere qualcosa? Prego. Ma lui è quello dei cereali? Sì, lui è quello dei cereali. Sono proprio io. Una cosa che ci tengo a dire tantissimo è che quando ho proposto l'idea di fare la sorpresa ai bambini con Jack Sparrow, gli operatori sono stati super gentili e disponibili. Hanno cercato di aiutarmi a rendere questa giornata ancora più indimenticabile per i bambini. E quindi hanno pensato a una caccia al tesoro... Visto che comunque eravamo in tema E molte volte vedo che si sottovaluta il lavoro dell'operatore Ma quello che ho visto io lì È che quei ragazzi ci mettevano anima e corpo Per rendere felici questi bambini Ora dividiamo due turme in due squadre E ma, ma, ma. insieme lo aiuteremo a trovare questo tesoro Sì, dove vuoi? Squadra Perla Nera yeah. Yeah. Sì so. Abbiamo la squadra Perla Nera e la squadra Jolly Roger Qui abbiamo chiesto ai bambini di trovare un nome da pirata Cioè come volevano essere chiamati se fossero in una ciurma Capitano Barbuto Barbuto <ride> Ok, allora io devo cambiare nome No, Capitano Amico Barbuto eh. Capitano Amico tu Barbuto Tu ti chiami piaciuto no. Piaciuto, allora io sarò un capitano sempre no, piaciuto no, No, capitano Barbuto sempre a Marco è una mangiata. Capitano Giuseppe. Capitano Giuseppe. Se ne pronti? Dovete ascoltare con sì. attenzione. bello Un bel urlo. Squadroncialla. Sì. sì. sì. Sotto. Sotto. Sotto. Sotto. Se il primo pezzo del medaglione volete trovare, astuzia, pazienza, bisogna mostrare. <kisses> Nella stanza accanto e sotto al sofà potete cercare... Romperne la No, non è! Non è quello! Ha rilassato! Un pezzettino, dà un pezzettino Questo qua lo devi mettere tu Tieni Maxine! Cosa succede Maxine? Maxine, vuoi un bicchio d'acqua? Andiamo a prendere un bicchiere d'acqua. Al primo gioco c'è stato un momento di tensione perché un bambino, Maxim, ha iniziato a piangere ed era letteralmente di fianco a me. E nonostante io magari dicessi cosa c'è, tutto bene, gli mettessi la mano sulla schiena, non smetteva. Ed è stato davvero incredibile vedere come gli operatori e anche tutti gli altri bambini, tutti, erano lì a sostenerlo, applaudirlo e farlo tornare a sorridere. <ride> dei pirati dov'è il simbolo di pirato eccolo eccolo eccolo e tre così resterà sicuramente in piedi no questo qua è mezzo si suda dobbiamo arrivare al tesoro per primi piano adesso. piano piano delicati piano, piano. Fermo, fermo, io non ho sentito, non ho sentito. Non ho, sentito. Non ho sentito. Siete pronti, squadra verde? Sì. Siete pronti, squadra gialla? Adesso sì. siete sì. pronti. Vai, bravissimo! Sotto! Sotto. Attenti alla testa! Ne avete solo una! Oh, com'è bella pulita quest'acqua! Si può dire che è potabile! Non vi hanno detto la parte divertente, dopo dovrete bere quest'acqua! Dopo facciamo la versione degli adulti con gli alcolici eh? e voilà Vabbè, oh, passa. sotto io ho visto Barbuto Bara Giuseppe Barbuto Bara è uguale, è uguale. È uguale. Posso vedere? Pareggio. Che fai? Che fai? Tocchi? Non dove si tocca? Pareggio. A me sembra un pareggio. Anche a me. Pareggio. È un pareggio. È un pareggio. Bravi tutti, bravi tutti. Siamo con, Secondo te sono stati valorosi? Sono stati coraggiosi Secondo me sì Sì? sì però vorrei sentirgli urlare forse. Sì Sì, ah. sono stati coraggiosi <ride> Finite le tre sfide si erano meritati il tesoro Noi abbiamo portato dei dolci e delle monete pirata Dei dobloni tipo, no? Avete presente? Visto che eravamo in tema Ed è stato bellissimo come i bambini Quando noi cercavamo di dargli le cose Loro a loro volta volevano ridarcele Come per dire non vogliamo niente ci avete già regalato tantissimo oggi questo qua ragazzi va qui ok bello, eh? e poi ce n'è per tutti va bene C è regalo okay. è regalo un cupon eh, oh, per tutti eh, oh. un no un cupon per uno un per tutti super... okay. un cupon per tutti un valutate il canale Ciao! Ciao! Ciao! seguitemi su tiktok vedete so. il creato seguitemi Ciao! il la attivate la campanella siete stati bravissimi siete divertiti siete veramente bravissimi siete la ciurma più coraggiosa non che abbia mai avuto. i bambini sono stati bravissimi bambini, mette qua, mette qua, mette qua loro sono la mia nuova ciurma, vero figlioli? Il più forte 100 okay. Eccolo Eccolo Bravo Eccolo. Eccolo. Eccolo. Eccolo. Eccolo Eccolo Qual è la tua materia preferita da piccolata? Da piccolo, da piccolo. Ah, A me piaceva molto l'educazione fisica Volevo spendere due parole prima di concludere questo video La mia intenzione era quella di regalare un pomeriggio e una giornata indimenticabile a questi bambini Ma loro non si sono resi conto che l'hanno regalata loro a me Vederli sorridere è stato qualcosa di bellissimo Un'emozione che non riesco bene a descrivere L'obiettivo di questo video è cercare di trasmettervi quanto è bello far sorridere qualcuno Quanto è bello aiutare qualcuno e io spero che dopo che avete visto questo video da domani Possiate fare anche delle piccole cose Magari far volontariato Sono sicuro che tutti noi possiamo fare qualcosa per gli altri Tutti abbiamo del tempo libero Magari un pomeriggio anziché andare a fare l'aperitivo O giocare alla Playstation O semplicemente non fare nulla Fate volontariato Vi assicuro, vi metto la mano sul fuoco Che vi farà star bene Perché quando fate star bene qualcun altro State benissimo automaticamente anche voi Far del bene porta bene quindi io vi lascio qui di fianco tutte le informazioni e tutti i contatti se qualcuno dovesse essere interessato e gli farebbe piacere fare del volontariato. Vi assicuro che ce n'è davvero tanto bisogno. E niente, sono davvero felice di aver condiviso con voi questa parte della mia vita.